Ciao da Laura di Kairos Comunicazione. In questo video di oggi parleremo di budget su Facebook ovvero di quanto è necessario investire per ottenere dei risultati nelle campagne pubblicitarie su Facebook o Instagram, le cosiddette sponsorizzate. Ma prima di proseguire in questo video voglio dirti due cose. La prima è che sotto in descrizione trovi un link per richiedere la nostra prima ora di consulenza gratuita. La seconda è che se vuoi continuare a seguirci, ci fa molto piacere, non devi far altro che iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina in modo tale da ricevere una notifica tutte le volte che pubblichiamo un nuovo video. come calcolare il budget su Facebook. Allora ci sono due modalità per calcolare il budget su facebook una diciamo che deriva dallo storico del tuo account pubblicitario quindi se hai già fatto campagne pubblicitarie nel tempo noi siamo in grado di andare a valutare dei dati e dei parametri che ci consentono in termini e modalità anticipata di ipotizzare in una maniera più o meno realistica e verosimile quello che può essere necessario investire a seconda dei tuoi obiettivi questo lo possiamo fare ovviamente solo ed esclusivamente se tu hai già creato e già portato avanti nel tempo delle campagne pubblicitarie. L'altro sistema è quello attraverso il quale procediamo per delle stime di mercato, ovvero è necessario conoscere il CPM, quindi il costo per mille visualizzazioni, e rapportare questo CPM al numero di persone che tu vorrai raggiungere. Attraverso quindi una formula matematica siamo in grado di stimare quanto budget è necessario investire per la tua campagna pubblicitaria su Facebook. In base ovviamente al tuo obiettivo, è chiaro poi che il budget pubblicitario su Facebook varia a seconda degli obiettivi che vuoi raggiungere. Quindi, se sei un'attività locale, ipotizziamo, e vuoi semplicemente farti conoscere nella tua area um, di servizio dove offri appunto i tuoi prodotti e i tuoi servizi, probabilmente, anzi, sicuramente, avrai necessità di un budget molto inferiore rispetto ad un'azienda che vuole fare lead generation, cioè che vuole acquisire dei contatti perché all'utente si chiede qualcosa di più, si chiede di dare qualcosa anche se in questo qualcosa nel primo passaggio è la propria email addirittura se sei un e-commerce dove si chiede diciamo l'azione ehm, ultima del eh, processo di marketing digitale quindi quella che è appunto l'azione dell'acquisto quindi ecco che il budget sarà sicuramente differente se parliamo di una piccola realtà locale a chi invece vuole gestire un e-commerce alcuni dati potrei darteli a spanne ma sono meramente indicativi te li do solo ed esclusivamente per una ragione per portarti fuori da quello che è in un qualche modo quell'errore che ehm, tantissime imprese e professionisti compiono per il semplice fatto che per attivare una campagna pubblicitaria su Facebook è necessario ammettere e investire almeno un euro al giorno. Quello non vuol dire che l'euro al giorno ottiene il risultato Vuol dire semplicemente che il sistema non parte se noi lo mettiamo un euro al giorno È come un po' girare la chiave della macchina, non parte Ma poi se non si muovono i pedali, se non hai la benzina, non si va tanto lontano Quindi potrei dirti che per esempio per un'attività locale ci vogliono mediamente tra i 5 e i 20 euro giornalieri Se si vogliono ottenere dei risultati Se parliamo invece di campagne, di acquisizione contatti Sicuramente dobbiamo andare a cifre superiori o vicino ai 30 euro giornalieri, beh per un e-commerce sicuramente dobbiamo andare dai 50 euro al giorno in su. Ecco, questi sono dei dati puramente empirici, dei dati che possono essere tirati così fuori da quelle che si sono le statistiche, i dati generali e un po' dall'esperienza. Poi è chiaro che caso per caso ogni azienda, a seconda del proprio business, del proprio prodotto, del proprio servizio, andrà a dover e dovrà investire un budget differente perché? Perché i fattori che influenzano il budget pubblicitario su Facebook sono innanzitutto il prodotto o servizio che vendi. Ci sono dei prodotti più facili da vendere attraverso i social network altri no, non ci sono vie di mezzo. La seconda regola è quella che devi fare riferimento anche al tuo settore di eh, concorrenza e quindi alla competitività che esiste all'interno di quello specifico settore. Di Prende poi da quello appunto che è il tuo modello di business l'abbiamo già detto se è un'attività locale o se un e-commerce beh il budget da investire è sostanzialmente differente e varia anche a seconda degli obiettivi vogliamo fare una campagna di awareness vogliamo fare una campagna quindi solo per farci conoscere per rafforzare il nostro brand beh allora sicuramente il costo che dovremmo investire è probabilmente è inferiore rispetto ad una campagna attraverso la quale noi vogliamo vendere ma è normale se vogliamo vendere è da quella campagna il nostro obiettivo è ottenere un concreto risultato economico è chiaro che non possiamo investire quell'euro al giorno i soldi da investire su facebook o instagram dovranno essere decisamente decisamente superiori infine Concludo dicendoti che il sistema pubblicitario su Facebook è un sistema ad asta. Cosa vuol dire ad asta? Che vince non solo chi offre il prezzo più alto e quindi non chi pone sul piatto della bilancia quindi sulle casse di Facebook il budget più, più alto, ma è un sistema ad asta mitigata dove ci sono due parametri che vengono presi in considerazione. Il primo è appunto il budget e non dico il primo in termini di importanza. Il secondo è quello invece relativo alla qualità del tuo contenuto pubblicitario. Perché c'è un sistema d'asta mitigata? Perché i contenuti pubblicitari che ognuno di noi vede sono comunque contingentati da Facebook. Sarebbero così tanti che noi fuggiremo dalla piattaforma. Quindi Facebook decide che per esempio Laura, in base ai suoi interessi, a quello che le piace, a quello che segue su Facebook o su Instagram, vedrà ogni giorno una limitata quantità di contenuti pubblicitari perché lei accede alla piattaforma per svagarsi, distrarsi, vedere quello che le piace. E allora che quali contenuti vedrà Laura? Beh, probabilmente vedrà quelli relativi alle aziende che hanno deciso di investire di più ma anche a quelle aziende che in quel momento stanno andando meglio perché perché hanno una pagina che Facebook o Instagram reputa più di qualità e quindi ecco l'importanza del ranking della pagina perché l'inserzione che sta vedendo sta avendo tanto riscontro ha avuto un alto tasso di engagement vuol dire che è mostrata da altre persone simili a Laura queste stanno interagendo di più e perché quindi quell'inserzione riesce effettivamente a catturare l'attenzione degli utenti. Ecco quindi che quando si va a creare una campagna pubblicitaria bisogna prendere in considerazione questi due elementi ovvero investire del budget ma creare anche un contenuto di qualità. Se ti è piaciuto questo video lascia un like e condividilo, se vuoi richiedere la nostra ora di consulenza gratuita qua sotto in descrizione trovi un link per farlo e se vuoi continuare a seguirci ci fa molto piacere non devi fare altro che iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina per ricevere una notifica tutte le volte che pubblichiamo un nuovo video. Ciao e alla prossima!